Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andiamo a vedere una ricetta proprio di quelle potenti, di quelle che insegnano la cultura di un paese, di una regione, di una città, che è appunto la cultura di Napoli. Sto parlando della ricetta della pizza fritta, che è una ricetta che davvero a me sta molto al cuore, perché è una città dove vivo vicino, è una città che ho visitato spesso, spessissimo, ed è sempre stata una cosa inspiegabile un, uh, c'è una diciamo un'atmosfera particolare a napoli È quella città dove tu vai e dici mamma mia cioè, sembra di essere fuori dal mondo però è una cosa bellissima perché tu vai là e quindi in pratica stacchi la spina una cultura gastronomica indescrivibile una città da visitare e per questo motivo voglio andare a realizzare la ricetta del simbolo di questa città che è appunto la ricetta del della pizza fritta, la pizza fritta che è un simbolo insieme alla pizza tradizionale napoletana, quindi fatta al forno a legna a ruota di carro, sono un po' il simbolo di questa fantastica città, di questa fantastica gente e cultura. Adesso quindi andrò a mostrarti gli ingredienti che si utilizzano per l'impasto. Poi andremo a vedere eh, mano a mano nel video tutte le preparazioni che ho fatto io, però premessa per realizzare o per condire, meglio dire, una pizza napoletana fritta si può utilizzare qualsiasi cosa quindi spazio alla fantasia. Io andrò a farti vedere gli ingredienti che ho preparato io per la mia farcia che si avvicina molto a quella originale. Però tu puoi fare quello che vuoi e puoi metterci quello che ti pare. La cosa importante è l'impasto della pizza e la cottura. Quindi queste sono le cose su cui dovrai fare attenzione. Ah, e dimenticavo la chiusura della pizza, perché questo è anche molto importante, per fare in modo che non esca condimento e la pizza si gonfi leggermente, ma non troppo, perché eh, la pizza napoletana fritta non è proprio gonfissima. Andremo a fare due versioni della pizza fritta napoletana. La prima, la pizza fritta classica, quindi il cappello di Pulcinella, quando vai a morderlo il primo morso mentre cammini per le strade dei quartieri spagnoli, Margellina, eh, via dei Tribunali, cioè dove ti trovi, ti trovi a Napoli è sempre uno spettacolo. Dopo il primo morso inizi a fumare perché giustamente questa forma caratteristica eh, dà la possibilità al, al fumo di fuoriuscire una volta che abbiamo levato il tappo, quindi l'inizio, cioè la fine del cappello con il primo morso. Questa qua è la pizza napoletana fritta classica e poi andremo a fare anche una pizza napoletana uh, fritta completamente stesa quindi allargata e questa sarà diciamo la versione 2 della pizza napoletana uh, fritta. prima di iniziare ti chiedo una cosa un'ultima cosa che è quella appunto di lasciare un like se ti va se apprezzi il mio lavoro un commento sotto questo video e di iscriverti al canale per aiutarmi nella crescita su YouTube. Questo mi aiuterà moltissimo e mi farà molto piacere. Detto questo, fatta questa piccola premessa, andiamo al video. Gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono semplicissimi e adesso vediamo anche le dosi. 697 g di farina 00, 418 g di acqua fredda da rubinetto, poi utilizzeremo 21 g di sale e 3,06 g grammi di lievito, quindi 3 grammi di lievito. Per impastare utilizzerò una madia, ma voi potete utilizzare anche un contenitore oppure impastare sul banco sul piano da lavoro, non c'è assolutamente nessun problema. Io ho voluto fare in modo classico, in modo antico, quindi con la madia. Verso tutta la farina all'interno della madia e vado a, a costruirmi, a realizzare una specie di di contenitore per andare poi a inserire l'acqua. Prima di inserire l'acqua vado a sciogliere il lievito all'interno dell'acqua in modo che la distribuzione dell'acqua e del lievito scusate del lievito soprattutto sia più omogenea. Una volta fatto ciò inserisco quasi tutta l'acqua all'interno del, del contenitore che ho creato e vado ad impastare con le mani. Poi vado ad aggiungere tutta l'altra acqua. E quando l'impasto è ancora bello umido aggiungo il sale in modo che sia più facile o sarà più facile scioglierlo. Continuo impastando fin quando non, non creo una massa abbastanza omogenea e vado a coprirla per circa 20 minuti. Passati questi 20 minuti mi trasferisco sul piano da lavoro e vado a eh, continuare, vado a, continuare a, a lavorare la massa dell'impasto che diventerà bella liscia. Lascio riposare quindi... Altri 10-15 minuti. Intanto inizio a prepararmi già il sugo per la farcia, quindi per la pizza fritta. È un sugo molto semplice, utilizzo dei pelati e vado a ridurli con un po' di aglio e un po' di basilico e sale. Proprio faccio una salsa bella, bella stretta, bella ridotta. Una volta passati i 15 minuti di riposo posso andare a porzionare l'impasto e a creare dei panetti da circa 190 grammi. Con queste dosi riusciremo a fare circa... 6 pizze fritte una volta pesati i panetti vado a creare delle palline quindi le nostre palline di pizza, pizza fritta per farlo ci sono diversi metodi possiamo sbatterlo sul banco la pasta cercare di creare um, una pallina abbastanza rotonda oppure pirlandola comunque i metodi sono tanti la cosa importante è che sotto sia ben chiusa la pallina una volta che l'abbiamo porzionata che l'abbiamo formata li metto, metto, tutte e sei le pizze in un contenitore e le lascio crescere per circa 8 ore. La faccia della mia pizza fritta è composta da guanciale croccante, parmigiano, del salame eh, della spianata romana, tagliata finemente poi a listarelle, della mozzarella di bufala, del fior di latte, della ricotta di capra in questo, in questo, in questo video che ho fatto, del basilico fresco e dell'olio di semi di girasole. L'olio di semi di girasole, mi raccomando, deve essere portato a circa 180-185 gradi. Quindi una volta che tutti gli ingredienti per la farcia e le pizze sono cresciute, possiamo passare alla stesura. Per stendere la pizza fritta vi consiglio di utilizzare pochissima farina. Quasi niente, in modo da non bruciarla eh, durante la frittura. Vado a stendere il disco di pasta in modo molto grossolano, creando un, una, spe una specie di cerchio, e poi vado a condirlo, quindi con, con della ricotta, con del guanciale, con della mozzarella di bufala o fior di latte, con il, con il salame e il sugo bello stretto. Vedete, non c'è proprio, quasi proprio acqua. La cosa importante per la pizza fritta è la chiusura, quindi chiudete e sbattete forte con il polso, con il pugno, sopra la pizza per chiuderla per bene. E poi la prendete per le orecchie e la andate ad immergere all'interno dell'olio. Dell per avere una cottura più omogenea vado ad irrorare la pizza con l'olio d'olio bollente, eh, in modo che si cuocia sia sopra che sotto. Una volta che è bella dorata, la vediamo, cioè deve avere un colore dorato, quindi bella croccante, fuori ma bella morbida dentro, possiamo andare a farla scolare, quindi a levare il grasso in eccesso sopra della carta assorbente, quindi la carta per fritti, come sto facendo in questo, in questo momento. Una volta fatto ciò vado a tamponarla leggermente con, con dello scottex per levare eh, l'olio in eccesso e vado a tagliarla per vedere quanto è bella all'interno. Vedete proprio Solo a vedere il video mi viene una fame pazzesca, perché mi ricordo che quando l'ho mangiata era qualcosa di straordinario. Però questa qua è una ricetta che è appunto parte della storia di Napoli ed è una cosa fuori dal normale. Poi è semplicissima da fare, quindi vi raccomando replicate questa ricetta e mandatemi magari le vostre foto, commentate sotto il video, in modo che ci possa essere pure uno scambio di, di opinioni cosa ve ne pare del risultato che ho ottenuto io poi ho fatto un altro tipo di pizza fritta che è quella non chiusa quindi non il cappello di pulcinella ma una pizza fritta completamente rotonda quindi la stendiamo come se fosse una pizza normale senza, senza cornicione e poi andiamo così nella sua interezza a immergerla all'interno dell'olio dell'olio bollente fatto questo il procedimento è uguale come per la pizza fritta di prima, quindi per la pizza a cappello di pulcinella, andiamo ad irrorarla con l'olio bollente, in modo da avere una cottura abbastanza uniforme. Questo tipo di pizza fritta è possibile anche girarlo perché è molto più facile da maneggiare e da gestire. Una volta fatto questo, anche questa pizza fritta va fatta eh, scolare, quindi va, va, va fatto perdere il, il grasso in eccesso, l'olio in eccesso, dopo averla tamponata leggermente andiamo a farcirla, io la farcisco in modo molto semplice con il sugo bello ristretto che ho utilizzato anche prima del parmigiano reggiano o pecorino, quello che preferite e delle foglie di basilico questa qua è davvero eccezionale ha un sapore spettacolare, sono tutte e due molto valide e ehm, che dire, vi consiglio di provarle entrambe quando fate la ricetta della pizza fritta, quando fate l'impasto e poi eh, di decidere qual è, qual è la vostra preferita.